Salve a tutti ragazzi, sono SD1004. oggi siamo in un nuovo video sulla vanilla, come potete vedere sono da solo, eh, non c'è nessuno e ho cambiato il nome in ciano, perché il ciano mi piace di vedere del rosso. Secondo, come eh, potete vedere sono in nederite, eh, però adesso vi spiego tutto quello che è successo. Allora, in questo periodo che c'è stato il coronavirus, anche se io non ho più portato tanti video. tra l'altro mi sono cercato anche di portare un video per il, il compleanno del canale che è il 24 di giugno. Però vabbè. Ehm, in questo periodo non ho più giocato. I miei amici hanno ancora giocato e mi hanno regalato un po' di rite e gli sono fatto tutto il set. Per altre cose ho cambiato solo una cosa dall'ultima volta che sono entrato, ovvero una volta c'erano. ho invertito soltanto queste due perché la crafting table era qua e questa era qui, però non mi piaceva tanto, allora le ho invertite. Poi altre cose, qua fuori non è cambiato niente, penso, laggiù manca la casa di Red Harper ma non mi ricordo se ve l'avevo già detto però perché lui ha abbandonato la serie e poi altra cosa eh, avevo costruito quella zona lì proprio all'inizio perché avevo fatto un video che però poi alla fine io laggavo un sacco di internet perché ero in una zona non adatta diciamo per fare i video perché avevo internet un po' scadente altre cose qui si è ampliato un po' il magazzino perché un mio amico che mi dà sempre un po' di materiali mi ha dato un po' di materiali quindi ho, ho ampliato il magazzino e poi qua per i drop semplicemente ci sono un sacco di piume che ho portato da là che non voglio buttare via ma probabilmente presto le butterò via altre cose tutte nelle derite e ho trovato altri tre libri di ripristina per questi attrezzi Sto finendo l'esperienza e ho craftato dei razzi, adesso infatti inizio ad usare l'elitra. E va bene. Poi qua penso che metterò i nuovi blocchi della 1.16, qua ci sono già delle casse con della roba, ma non è importante adesso. Qui forse c'era un blocco ma l'ho spostato qua. Ah, ecco sì, ho, ho messo il banco da forgiatura, intanto si rompe con questo. Qua probabilmente qua metterò la fleccia in table appena la mettono, il banco da impennatura. Per altre cose penso non ci sia niente da dire, sta tornando di nuovo a notte, ho appena dormito, come possibile? Non lo so. Ok. Poi altra cosa, in quel video che avevo registrato spiego di chi è quella casa lì ecco tra l'altro ho detto non c'è niente di nuovo non è vero, c'è questa casa qua nuova e quella roba lì e in più qui manca della roba ma perché un'altra persona ha abbandonato ser la, il server questa è la casa di Big ovvero Biagion un nuovo entrato nel server non so se ancora ho giocato perché da un po' che non lo vedo più online però ha fatto queste cose qua e altre cose non so quindi io penso che in questo video esploriamo il nether anche perché io non l'ho ancora visto però mi hanno detto che hanno fatto un passaggio quindi penso che si possa fare cioè si possa andare in quel passaggio non so come non l'ho ancora visto quindi Adesso vado nel nether e vi faccio vedere poi i nuovi biomi. Sono entrato nel nether, c'è un po' di labbri, ma come vedete non ho resettato il nether anche perché non era poi così tanto costruito, quindi i biomi si trovavano in fretta, ma tra l'altro, come vedete, i piglin sono, sono cambiati, qui c'è un piglin che già mi vuole attaccare, ma tanto io lo faccio fuori easy. Tra l'altro non dobbiamo andare qua, dobbiamo andare nel passaggio che mi hanno detto che non mi piace tanto, sinceramente è un po' brutto, però vabbè, almeno è intuitivo, si capisce subito dove si vuole andare, cioè dove bisogna andare, tra l'altro queste cose qua non mi piacciono molto. <coughs> allora seguiamo questo passaggio che è un po' fastidioso correre non è molto buono con l'elytro cioè non è molto veloce con l'eliter quindi corriamo così tra l'altro non ho detto alcune cose nel nella snapchat review quindi penso che le dirò poi nei video normali o da altre parti comunque la cosa più importante una cosa più importante che non ho detto è che hanno aggiunto gli time frame invisibili ma non posso farvelo vedere Soprattutto qua in sopravvivenza perché Non posso usare i comandi Tra l'altro Questa colonna di lava lì che È molto pericolosa Allora Perché ci sono delle piante Chorus qua Vabbè. Qua c'è una nuova pianta che per chi non ha visto la snapshot, è il gambo distorto. Warped Fungus. No, Warped, warped Steam. Qui qualcuno ha costruito una base. Un vetro. Vabbè, allora visitiamo bene le zone. Allora, qui c'è questa. c'è la Crimson Forest. Se avessi la velocità delle anime sarebbe molto meglio, però... Ecco, tra l'altro questo qua è l'altro bioma della Soulsend Soul, Soul Valley. Meglio stare qua sotto. Tra l'altro questo qua è cosa si Con la pala, perfetto. Oddio, dovete rompere le scatole. esplorando ho trovato questo che è vorrei vedere il basalto che è ottimo per le costruzioni adesso non so come uscirò da qui e la porbed forest che come vedete è azzurra ed è anch'essa molto carina ora allora ragazzi abbiamo visto Giusto, velocemente il Nether perché adesso non la voglio esplorare, lo farò poi un episodio a parte. Questo è soprattutto un episodio per far vedere le novità. Ultima novità: ah, tra l'altro, con Atlantide è un progetto che non abbiamo fermato. Solo vorrei farlo quando c'è anche Madamarco che comunque è andato in vacanza. Siccome lui quest'anno doveva fare l'esame, è andato in vacanza e poi adesso torna, tanto ha fatto quindi prima l'esame e non ha potuto registrare poi dopo eh, è andato in vacanza quindi presto tornerà a continuare Atlantide che è laggiù e questo invece è un altro progetto ovvero mettere tutti gli animali quindi per adesso ah ecco tra l'altro questo non ve l'ho fatto vedere ho trovato le api quanto ci dovrebbero essere le api eh? Perché c'erano ma non so perché adesso sono fuori Comunque ci sono Qua ci sono i maiali ma Niente Nient'altro voglio dire Comunque farò poi una gabbia solo per le api Poi Altre cose Sono due mushroom Sono andato a prenderle e qui c'è un cavallo scheletro non volevo rompere la terra no? che posso anche cavalcare perché l'ho preso io cavalcio scheletro dai es e allora c'è stato un un, un un temporale ed è spawnato sono spawnati i cavalieri della morte o come si chiamano e sono riuscito ad ucciderli e ho preso il cavallo e gli altri cavalli li ho fatti fuori comunque presto qui andrà avanti tanto la lana non abbiamo in abbondanza e comunque vi fate vedere come si sta ampliando poi qua polli polli li ho anche messi e qua i conipi li ho messi e sono tre anche se non si vede ma no, così non, non voglio migliorare Vabbè sarà allora per farvi vedere più grande no. Vabbè Comunque Non mi ricordo se ve l'avevo già fatto vedere Intanto ora ve l'ho fatto vedere Ehm Altre cose Non so che altro dire Quindi È entrato Marco E ho tirato una laggata incredibile Quindi lo salutiamo E allora è nelle vacanze Dico che sto registrando Allora quindi metto un attimo in pausa il video Ed entro su lui, con lui su Discord Quindi ci vediamo tra un attimo Ciao mamma sono su Youtube va bene Ora fermo Completamente la registrazione Allora ragazzi, a da Marco, sono andato via e quindi adesso sono da solo, come potete vedere, e, mentre che non ho registrato, sono andato nel nether e ho riparato la mia roba, le litre si sono rotte perché, mentre che sono qua faccio così e quindi si rompono, quindi sono un po' stupido io, ma a parte questo, volevo finire il video, Volevo solo più dire che presto tornerà la programmazione di video normale, ovvero tre video alla settimana, se no comunque cerco sempre di portare almeno un video alla settimana. E altra cosa, siccome ehm, i video sono quasi sempre da solo, se entrate nel server Discord che vi metto poi in descrizione, eh, potete poi partecipare a un contest per partecipare ed un mio video ad entrare con il server quindi ehm, il video finisce qui spero che vi sia piaciuto ciao